Buongiorno a tutti, sono Mauro Scaccia e insieme ai due amministratori coordino la rete commerciale di Toscano Mutui con un focus specifico sulla cessione del quinto nella quale abbiamo costruito una unit di cui io sono il responsabile. La mia unit ad oggi che è neonata conta circa 10 collaboratori. La Cessione del Quinto è un finanziamento a rate costanti pensato specificatamente per tutti, tutte le tipologie di dipendenti e per i pensionati. Si chiama Cessione del Quinto perché si può usufruire al massimo della quinta parte dello stipendio e della pensione. I vantaggi sono sicuramente molteplici, eh, primo tra i quali è che l'età a scadenza del finanziamento stesso è 88 anni, quindi notevolmente più lunga rispetto al normale prestito personale, il limite per la richiesta di finanziamento è la quinta parte dello stipendio per un massimo di 120 mesi. E non solo, con un abbassamento dei tassi molto rilevante, la cessione del quinto si è andata anche a sostituire al prestito finalizzato e quindi all'acquisto, eh, mi viene da pensare, all'acquisto della macchina. Ma non solo, la cessione del quinto è un, uno strumento talmente veloce, talmente rapido e, e privo di costi, potrebbe anche essere utilizzata eh, come per andare a a coprire tutte le spese accessorie per una compravendita immobiliare. La gestione del quinto può finanziare le spese accessorie, quali possono essere le provvigioni, le spese notarili e l'imposta di registro. Ad esempio.